In un mondo sano, c'è un solo inno che parla di Napoli e un nemico la Marsella. E l'inno di un paese riconosciuto da pa nulla. E' un paese imerso. Beh, bon, riconosciuto forti per la birra, il e i denti imersi. Questo paese è a Polonia. Ehm... Dunque, per chi l'innu di Polonia parla di Napoliò? Allora, i le legioni polonesi sono stati creati da Napoliò in Italia dopo la terza spartera di Polonia di 1795. A questo momento, il stato polonesi non esiste più. I tari sono chiamati dai tre vicini, l'Austria, la Prussia e la Russia. I legionari polonesi, con il generale Jan Enrik Dablowski, saranno messi al di Avrancia, sperando di combattere i suoi nemici comuni per la liberazione della Polonia. Ci saranno più di 100.000 soldati polonesi a combattere in armatone. 100.000 verrieri! la mazurka di Dablovski è stata scritta da Giuseppe Wibicki di 1797. Dentro si canta. Buonaparte ci ha dato l'esempio, come dobbiamo vincere. Una vittoria di Napoleone contro la Russia di luglio 1807 fa ci che nasce il Ducato di Wartzuia. Un Ducato, un territorio, una signoria, gestita da un duro. L'unico maresciale straniero di Napoleo era un polonesi. Il principe Joseph Poniatowski. Ma, studocato sinimore di 1815, qua la caduta di Napoleon. Il riamo di Polonia, sotto il potere di a Russia, pro a proibire la moesurka di Dabrowski, ma il canto sta popolare assai. Dopo il recupero della sopranità di, di Polonia l'11 novembre 1918, qua vini di della prima guerra mondiale, la mazurka di Dabrowski diventa lino nazionale della Repubblica di Polonia di 1927 E oggi c'è un tipo che ha domandato a Caccia Napolò di Linu di Polonia perché Napolò è un ufficio ufficiale e in piazza voglia mettere un re polonese che aveva combattuto tutti i turchi. E perché lino di Polonia parla di Napolò Perché Napolò non ha mai voluto déménager? parce qu'il avait un bon appart